ciao a tutti oggi prepareremo la crema fredda al limone il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più un'ora di raffreddamento in frigo gli ingredienti sono panna vegetale zuccherata mascarpone succo di limone e limoncello diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla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 un minuto e mezzo, la vanna è ben montata, trasferiamola in una ciotola e posizioniamola in frigorifero. Senza lavare il boccale aggiungiamo il mascarpone, il succo di limone e il limoncello. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5. Trasferiamolo in una ciotola capiente. abbiamo ripreso la panna dal frigo adesso la aggiungeremo poco per volta e la andremo a incorporare dopo aver incorporato la panna posizioniamo la crema in frigo per almeno un'ora la crema fredda al limone è pronta Andiamola a servire in delle coppette. Crema fredda al limone, ideale anche per farcire torte. Grazie e alla prossima ricetta.